E quindi, mi stavo chiedendo, perché non fare un video con tutti voi? Hola allora, collas allora, e benvenuti in questo nuovo video. Oggi, signore e signori, siamo nello speciale, o almeno nello speciale, ma... Madonna cara. Prima dello speciale video... Sì, va bene Siamo nell'anteprima, possiamo dire, del video dei 1500 iscritti Perché abbiamo raggiunto, signore e signori, l'altraguardo Il traguardo di 15.000 iscritti Eh sì, vabbè, magari di 1500 iscritti E visto che sono salito così in fretta ho deciso di fare uno speciale ai, 500, eh, ai 1500 e non ai 1250 eccetera eccetera Quindi credo che il prossimo speciale che vedrete sarà 2000 Che credo che non lo vedrete fra tanto ma fra poco Perché stanno uscendo altri video con Uanya Ci saranno altri video con Uanya E quindi probabilmente mi farò altri iscritti Anche i like si sono abbastanza alzati Adesso di media ho 50 like a video eh, in un video ne ho avuti 100 Quindi buono, molto buono Intanto saluto i miei bruttissimi e carissimi amici Paola, Ettore e, e altri Però, però vabbè, eh, basta Il video dello speciale 1500 iscritti verrà fatto con voi Per fare questo video non ci vorrà tanto Praticamente voglio fare un funny montage o qualcosa di simile insieme a voi. Sarà una partita Black Ops 3 in un modo un po' diverso, una partita privata, ma non vi spoilerò altro. Se volete partecipare è molto semplice, dovrete avere solamente una Playstation 4... Videocamera di merda. Si era spenta Stavo dicendo Per partecipare dovrete avere una Playstation 4 E un code Black Ops 3 E dovete scrivermi i vostri nomi nei commenti Il mio ID account di Playstation 4 È questo qua Detianti Plasma Chiedetemi l'amicizia In questo modo eh, I primi 18 che arriveranno I primi 12 quel che sarà Avranno l'opportunità di fare un video con me Bene adesso vi vorrei dire del perché Non sono tanto presente sul canale Questo perché ho poco tempo Davvero poco tempo Nelle vacanze di Natale non avevo il computer Perché mi si era rotto ed era in manutenzione Ed era in manutenzione Infatti non ho potuto fare video Adesso invece il mio computer è tornato Ma è tornata anche la scuola E quindi devo anche studiare Che due Quindi ragazzi affrettatevi se volete fare questo video insieme a me Il mio nome su PlayStation 4 ve lo ripeto è qua di fianco è DT Plasma. Chiedetemi l'amicizia i primi 18 che me la chiederanno, potranno fare il video insieme a me. Questo video si svolgerà non so quando. Quindi vi manderò, attenzione, un messaggio privato su PlayStation 4 ai partecipanti. Gli manderò un messaggio se ci saranno bene e se non ci saranno bene. Cioè male. Però vabbè Quindi ragazzi noi ci vediamo ad un prossimo video Lasciate un mi piace, un commento, un'iscrizione Ricordatevi di eh, partecipare a questo mio video Dei 1500 iscritti Noi ci vediamo ad un prossimo video E vi ringrazio ancora per questo traguardo Sta ancora, Stavo per dire tanta guagna per tutti Porca puzzola Bella ragazzi